Questa mattina siamo davanti a quella che fu la sezione Bayard, la prima ferrovia europea molto probabilmente e sicuramente italiana. E le associazioni si sono mosse si stanno dispegando ci stanno nuovissime iniziative in cantiere, seguite il servizio. Formato da associazioni e da cittadini individuali. Questa è una città che è stata totalmente allo sbaglio ormai dopo 50 anni di gestione della cultura di sinistra in questa città è stata letteralmente portata al macero e questo lo leggiamo dalle chiusure delle nostre librerie con la sostituzione delle friggitorie. Napoli non può essere la città della friggitoria. meno fritture, io so che a De Luca piacciono molto le fritture particolarmente quando si parla del Salernitano ma sostituire la città di Napoli con le fritture e non con la cultura, noi non ci siamo. Da oggi lanciamo questo grande progetto per recuperare tutti i beni culturali, per recuperare i percorsi storici di questa città. Prispoli lei è il più meridionalista degli uomini di destra, devo dirlo perché il famosissimo premio Masaniello, un'iniziativa veramente straordinaria, lei si è sempre anche battuto per la Bayard. Spieghi brevemente, qual è il progetto Bayard? Il progetto Bra Bayard, che eh, porta la firma del compianto professor Aldo Loris Rossi, prevede... Architetto, la... famosissimo. Architetto urbanista famosissimo, prevede la riemersione della stazione nella sua vecchia configurazione planimetrica e la installazione al suo interno di un museo delle, uh, delle, vie, fie, della, delle ferrovie e uh, un uh, centro di informazioni turistiche considerata la vicinanza con la stazione della circonvisura. Esistono dei movimenti identitari meridionalisti che su questa stazione hanno un progetto veramente molto, molto importante con addirittura un alloggio che potrebbe ospitare i re di Spagna quando vengono a visitare Napoli. Diciamo che questo è uno spazio che va riportato sicuramente alla luce per, dare anche, per fare anche giustizia di uno dei prunati più importanti che ha questa città e che oggi diciamo, viene negato a Napoli. Con gli interventi che si potrebbero realizzare, qui ovviamente potrebbero ospitare varie funzioni quindi anche quella che magari propongono gli amici neoborbonici. Eh, credo che la cosa più importante però sia che le nostre parole in sottoforma… Parlavo di movimenti identitari e non di, di neoborbonici, per precisare sono gli amici neoborbonici che si sì. sentono chiamati in causa impropriamente. Eh, ma comunque in ogni caso la cosa più importante è che il nostro appello al Ministero delle culture al Ministro San Giuliano aggiunga, eh, raggiunga l'obiettivo di istituire presso il Ministero un tavolo con tutte le parti in causa per discutere appunto prima di tutto della riqualificazione della riemersione della stazione e poi eventualmente anche delle sue future funzionalità e destinazioni grazie allora si riparte dalla Bayard, Runghi ah, per noi è un segnale importante che vogliamo dare, cioè Napoli non può essere soltanto la città del turismo di sepple e Panzarotta, ma deve essere il turismo di qualità per i nostri beni ambientali, per i nostri beni culturali, per la nostra storia e per quello che abbiamo di bello, penso al nostro centro storico che è abbandonato a se stesso. Penso alle librerie che stanno chiuse, penso alle tante attività che si potrebbero mettere in moto. Ecco, a me fa molto male apprendere che chiude una famosa libreria per essere sostituito da una friggitoria. Napoli non può essere la città delle friggitorie, ma deve essere la città della cultura. Grazie.